Oggi il nome eh, maschile che viene dato più frequentemente ai nuovi nati bambini è Francesco. Invece il nome femminile è Sofia e da due anni Sofia è il numero uno in Italia, solo da due anni perché prima per vent'anni ha regnato Giulia. Giulia dal 1991 al 2010 e prima di Giulia Maria. Maria è stato eh, da secoli il primo nome, eh, calcolando diciamo, l'Italia nel suo complesso. Ma questi nomi dobbiamo pensare... Che vengono, perché viene dato un certo nome eh, a un bambino o una bambina? Qualche volta per eh, omaggio a un santo, qualche volta per ricordare o celebrare il nonno, la nonna, lo zio, la prozia. Ma in genere, se voi chiedete a una mamma o a un papà perché avete chiamato il vostro figlio, in un certo modo la risposta è perché mi piaceva, perché il nome è bello. Verissimo, poi i gusti non sono ovviamente discutibili, ma quel bello è legato al momento. Cioè ci sono dei nomi che vengono sentiti belli, eufonici, adatti a un bambino in un certo periodo e non in un altro. La moda onomastica è quella che ci dice che il nome compie una parabola, cresce, viene usato, poi va in disuso. Più o meno è un prodotto come, come la capigliatura o come l'abbigliamento che va di moda. Oggi magari se vediamo delle donne con delle scarpe eh, allungatissime a punta ci fanno ridere, magari sette anni fa invece tutte eh, avevano quel tipo di scarpe. Come funziona la moda? Prendiamo il nome Emma. Emma è un nome è oggi molto diffuso tra i primi 5 6 in Italia per le bambine. Quindi è un nome bello, è un nome che piace, è un nome dato alle bambine. Ma che cosa succede? Succede che fra 10-20 anni sarà ancora più diffuso. Sarà molto frequente. E soprattutto sarà diventato ormai un nome di donne che saranno diventate madri. Quindi un nome da donna adulta. E sarà meno usato per le bambine. Passerà ancora del tempo. E Emma diventerà un nome da nonna, da persona anziana, e quindi sarà ancora meno usato. Il bambine praticamente mano a mano andrà verso la sparizione, quindi concluderà la sua parabola discendente, diventerà un nome vecchio, un nome antico. Poi cosa succede? Ecco, questo è il passaggio fondamentale. Da vecchio, in soffitta, diventa antico, e quindi passerà nella bottega dell'antiquariato. Qualcuno lo riscoprirà, ci saranno delle nuove bambine che si chiameranno Emma, e ricomincerà un cibo. Molti dei cognomi italiani derivano da soprannomi. Quando è che si dà un soprannome? Certo per distinguere una persona dall'altra, ma anche per colpirla, quindi con una certa ironia, con una certa cattiveria. Eh, noi siamo pieni di cognomi che indicano dei difetti fisici che erano dei nostri avi. I signori che si chiamano Zoppi avevano un antenato che camminava male, quelli che si chiamano Sordi avevano un antenato che non, eh, il cui udito non funzionava, quelli che si chiamano Muti avevano un antenato che evidentemente non parlava. Beh, questi cognomi, alcuni ormai sono diventati estremamente familiari, ma veramente ce ne sono tanti che riguardano difetti fisici, difetti psichici del comportamento. E io ricordo una. una, una uno sketch di quello che è stato il primo, forse anche il più grande imitatore eh, nella storia italiana, cioè Lighero Noschese. Lighero Noschese una volta disse questo, um, più o meno, eh, ricordo a memoria. Eh, nel nostro Parlamento i eh, deputati e i senatori non si distinguono particolarmente per la loro bellezza, per la loro avvenenza e quindi per venire incontro e per risolvere questa situazione è stata istituita una commissione e a far parte di questa commissione sono stati eletti gli onorevoli piccoli, storti e malfatti ecco questi sono ecco questo... un po' delle, una delle, delle tante, dei tanti meccanismi che riguardano la formazione, la vita, la morte dei nomi e dei cognomi di cui parlo nel libro Dimmi come ti chiami e ti dirò perché, storie di nomi e di cognomi nel quale mi sono divertito a raccogliere delle informazioni che immagino e spero possano interessare anche il pubblico